Expo Venning Sud 2019, ottava edizione, siamo allo stand della Sicil Venning e non possiamo che essere con il suo Deus ex macchina Tito Alessio. Tito bentornato. Buongiorno a te, ciao Fabio. Questo per te è un ritorno a Expo Ben in Sud, devo dire anche in Pompamagna perché nel tuo stand si vedono solo cose belle, fiori veri, distributori assolutamente adeguati alle circostanze, un allestimento fatto in modo molto particolare ed ecologico che però ora ci andrai a spiegare. Infatti abbiamo voluto dare un'impronta ecologica a quella che è la tematica di questi ultimi anni e infatti noi siamo molto attenti alla sostenibilità, abbiamo voluto dare questa impronta di, sana, come dire, di sano ambiente, di questa nuova forma biologica di poter trasmettere agli altri l'attenzione anche per i più piccoli ad essere appunto pronti a poter dare il loro apporto a una conservazione del nostro ambiente e della nostra natura e abbiamo appunto creato un ambiente del genere che unisce il reale, ci sono delle piante vere con i mobili di cartone che magari poi vi, vi, vi annuncerò vi, vi, vi trasmetterò e vi parlerò e allora cominciamo dalla tua destra di cosa stiamo parlando con esattezza? Ma parliamo eh, di una struttura creata in cartone, è un prodotto che fra l'altro resiste anche all'acqua eh, per 24 ore eh, rimanendo a bagno non si decompone quindi non cede è un prodotto che, eh, ripeto, viene verniciato con delle stampe a inchiostro e poi coperto con una pellicola eh, trasparente che permette anche la lavabilità del prodotto stesso. Se tu puoi vedere, ci sono i vari, eh, eh, i vari vani dove possiamo buttare sia l'indifferenziato che le bottiglie di plastica piuttosto che la carta. Basta aprire e troviamo dentro... I vari scomparti dove possiamo poi magari smaltire i prodotti in maniera bella eh, sorpresa sì. bella sorpresa davvero Tito. E andando avanti, proseguendo, eh, vedo che ci sono distributori di varia tipologia, eh, ognuno eh, brandizzato secondo il, la casa costruttrice. Ma noi da un anno ormai siamo diventati bianchi vending, un po' è risaputa questa storia e abbiamo voluto presentare dei, delle novità per quanto riguarda appunto i prodotti della Bianchi, ma anche della Sand Vendo piuttosto che della Suzo App eh, con la quale collaboriamo da più di vent'anni. Quest'anno abbiamo voluto dare questa impronta anche di ecologica attraverso i macchinari. Eh, noi sappiamo che già la Vendo produce dei macchinari eh, quasi a un impatto zero perché. Eh, parliamo di A+++, come eh, categoria di, di, di, di frigo eh, e poi all'interno, se poi volete vedere, eh, sono stati molto attenti anche ai portatori eh, di handicap, per cui hanno fatto un macchinario, che per ascensore. Ah, sì, è un ascensore dove una, una persona con la propria carrozzina può avvicinarsi alla macchina, prelevare il prodotto sì. e prendere direttamente, comodamente, senza alcuno sforzo nel mezzo quello che è il prodotto erogato. Tito, grazie, nel frattempo diamo loro un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere nel caso in cui ci sia una manifestazione di interesse senza alcun impegno mail.cicilvending.it semplicissimo, stai diventando grazie. internazionale Tito eh, direi. siamo diventati vecchi comunque, invecchiamo bene insieme con il mio buon Fabio invecchiamo bene insieme ma siamo sempre qui sì sicuramente, non mancheremo mai oh. agli appuntamenti e un ciao a tutti grazie Tito ciao